Bene, bene, bene. <ride> bene, bene, bene. Bene, bene, sto in diretta. Da molto tempo che non faccio una diretta qua. Non molto tempo che faccio una diretta qua. Vediamo un po' che cosa posso fare. se c'è qualcuno se c'è qualcuno vediamo no, io io non seguo non c'è nessuno collegato dal vivo ci sono poche persone collegate dal vivo mm. poi c'è la batteria qua si scarica perché di note non è che l'avevo caricato molto allora vediamo un po cerco di collegare di mandare un messaggio a tutti gli amici e a tutti i gruppi che posso mandare eh, naturalmente un, un limite perché se no me la passo mandando comunicazioni ciao giorgio scanu ciao hola Salutiamo, salutiamo. E lo e lo tu, everybody. E che idioma ha? Parlate in italiano? Ecco qua. Non so perché lato. Magari è meglio se giriamo, non so. Poi magari la caricherò. La caricherò ora ciao conte ciao a tutti siete sempre uno in diretta almeno così mi segnala il cellulare che c'è 40 per cento di carica beh ho voluto fare una una live qua e non in youtube perché in youtube poi deve venire un qualche cosa articolato io sono giorni che non faccio più nulla per YouTube e avevo caricato un video non so lo scorso sabato domenica avrei dovuto fare qualcosa oggi una live una premier ma non ho fatto nulla ciao salvatore sposato ciao avrei dovuto fare oggi una live per youtube o una premier però non mi andava di fare nulla ciao andrea real come va come va a tutti e tutti bene sto presente in molte piattaforme questo mi leva tempo per youtube va bene Andreu, come va spero bene ti sono molto occupato a produrre del materiale per youtube io dicevo sono molto occupato nel fare cose per molte piattaforme sociali, quindi alla fine eh, sto poco presente in YouTube, poi ultimamente non aumentano le visualizzazioni, quindi eh, a volte caricare troppi video eh, simultaneamente porta a che le visualizzazioni siano poche, soprattutto se non si caricano dei temi evergreen che vanno sempre di moda. Qua mi dice in diretta che c'è una persona sola. Non so, io mando molti inviti, però... Mm -hmm. Vediamo, rimando inviti. Magari la gente si scoccia perché ecco mandati altri tre o quattro inviti sì tutto bene dice andrew sto precede pro... producen... producendo video musicali in questi giorni sia per italiani che per latinoamericani ho girato un video una settimana fa per il canale e non posso ancora editarlo perché non ho tempo e il tempo purtroppo è il nostro grande tiranno eh, che limita la nostra esistenza se fossimo immortali forse non faremmo nulla come ha scritto Jorge Luis Borges in un suo racconto ma eh, qua una persona mi saluta però non nella chat quindi no, non esco dalla chat dal video però dicevo il tempo è un grande tiranno però allo stesso tempo i limiti del tempo ci impongono di dover fare tutto quello do che dobbiamo fare nell'arco di una sola esistenza pensa se fossimo immortali potremmo posticipare a vita eh, tutto quello che vogliamo fare in pratica non realizzeremo mai nulla perché chissà chi le sequoie che vivono migliaia di anni do, di, a volte decine di migliaia di anni le cose che Potrebbero posticipare con rispetto a noi che viviamo una scala di tempo più limitata ho beccato una truffa riguardante instagram e alcuni hanno perso 15 dollari in questa truffa ma come è possibile vabbè che c'è gente che si fida di tutto che gli arrivi un sms e che gli dice questo sms ti vendiamo camionette di una certa marca o furgoncini scontati del 90 per dacci il 10 subito che te le mandiamo a casa e io conosco persone che dicono di aver abboccato queste cose non so se mi lantano eh, oppure è vero perché a me mi, mi mandano guarda paga il 10 di un cellulare costosissimo che te lo mandiamo gratis a casa sono solo spese per l'invio e io non abbocco queste cose perché quando la limosna es smucia hasta il santo desconfia. non faccio altri spoiler però ho, ho fatto fatica a a trovare perché ci sono poche info, ah, va bene. Sì, è meglio non, non anticipare. Ma è incredibile eh, come le persone non, non abbiano una sana, eh, diciamo, prevenzione nei confronti delle, del denaro facile perché eh, Giulio Andreotti diceva: Lui che era un furbetto, a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre, si indovina quasi sempre. E quindi eh, bisognerebbe un po' eh, pensare, male, un po' eh, non sempre, non di tutti, ma quando ti vengono a proporre degli affari, appunto, per non ti devi basare sulle motività. Ah, sì, che bel cellulare me lo offrono all'1% pago. Perché quello che ti può sembrare poco adesso sarà molto dopo, cioè. Pagare poco per una cosa che ti danno, per esempio se tu conosci e ti fidi di un amico, ti fidi di uno zio, ti fidi di un parente, quasi sicuramente tuo nonno non ti deruberà il denaro, quasi sicuramente perché ci sono dei casi in cui succede pure quello, ma uno sconosciuto che ti, ti, ti dice dammi 100 euro per un cellulare da 2000 nuovo che magari si è pentito di comprarlo, non ti arriva nulla invece se tuo nonno che si è pentito di comprarsi l'ultimo samsung da mille euro che non lo utilizza perché non sa come utilizzarlo è probabile che per cento euro te lo regala o clienti importanti molto tranquilli e altri meno importanti che farebbero qualunque per farsi notare è vero come dice che partecipa una persona ma sono entrate in molte poi aspetta forse devo lasciarti devo lasciarvi eh? perché mi si sta scaricando il cellulare bene vi lascio buon sabato buona domenica buon felice se fine settimana a tutti e arrivederci